Iniziamo questo tipo di allenamento. Dopo devo aprire. La volea cortata è qualcosa di incredibile e pazzesco. Oggi inizio la mia attività, questo percorso di allenamento con il professionista argentino maestro con il quale ho creato una programmazione annuale. Iniziamo questo tipo di allenamento con la volea cortada e la bandeca. Dopodiché andremo a sviluppare una serie di allenamenti specifici con rullo per 3 per 4 e tantissimi altri colpi proprio per raggiungere il mio obiettivo, da principiante a pro. Ok, adesso fase di riscaldamento definita dall'argentino divertente, vediamo come viene. Perfetto, adesso l'oro vai a fare un riscaldamento molto divertente. vamos vamos vamos Ahora hacemos facciamo le cortada La le molé cortada un golpe de ataco que si faccia así prima si debes petar el la pala dopo sì. giro la espalda el brazo debe estar flexionado si dopo devo aprire un po' la racchetta sì? e dopo quando prendo la palla devo selezionare il braccio sì? il polso deve stare chiuso sì? e facciamo tutto questo movimento laterale e avanti sì? di corpo. Bene? E se faccia così, tutto giù. Prima giro così. De ¿Sin? ¿Sin? para hablar del remazo de no, la ropa voy a difender si, mira, el vaso claro. no a defender el campo de la es y yo el ropa y yo voy a difender de la ah muy buen ataco ¿Sí? me acuerdo a propósito loco Una muy que no se marcha con cuatro velocidades. Si, no con es que ¿Cómo podés hacer un punto La tierra a tener el Yes, yeah. È finito, aspetta un attimo queste sono le chilocalorie consumate è stato abbastanza devastante un'ora e mezza allora, la volea cortata è qualcosa di incredibile pazzesco spero di riuscire a metterla già in campo non so se sarà facile per me farlo ma veramente il top.